Buongiorno cari amici, oggi il vostro Vito Viva vi vuole portare 6 consigli per iniziare ad accettare la primavera, lo vediamo in questo video di oggi. Nei giorni scorsi vi ho parlato della felicità, della felicità di voler star bene, della felicità di sentirsi bene con se stessi, oppure come caricarsi di energia, di energia positiva per attivare i nostri centri nervosi, gli organi e la volontà. Nella primavera capita di iniziare a sentirsi leggermente un po' più stanchi perché il nostro corpo inizia a rivoluzionarsi dallo stato invernale allo stato primaverile. Quindi si iniziano a sentire i primi momenti di voler fare qualcosa, le belle giornate e quant'altro. Però il nostro corpo ha ancora dei residui dell'inverno quindi bisogna un po' motivarsi se vi capita di essere stanchi e assonnati, ascoltate il vostro corpo non fate troppe cose iniziate a prendere un po per volta il tempo di godersi i momenti di ascolto quindi sedetevi su una panchina e godetevi i primi soli non state subito fuori a dover fare qualcosa basta anche una semplice passeggiata secondo punto se vi capita di essere assonnati e stanchi non motivati riducete l'introduzione di come caffeina, eh, liquidi stimolanti, perché questo è soltanto un l'attimo che il vostro corpo attiva l'adrenalina, quindi quando l'effetto dell'adrenalina scompare, la caffeina, il tè, gli alcolici, gli la cioccolata, dovete iniziare a cercare di ridurre, bere più acqua e prendervi del tempo luce, il sole e godervi i momenti di ascolto, come ho detto prima, ascolti i suoni bianchi, lo sono? Il cinguettio, il fruscio dell'aria, il ruscello. Il terzo punto, come vi ho consigliato, è bere dell'acqua. L'acqua, se possibile, è naturale. Chi ha la possibilità di andare in montagna? La cosa più opportuna sarebbe, visto che andata a fare una bella passeggiata in montagna vicino a un ruscello, riuscire a trovare dei posti dove ci sono, le, dove ci sono delle fontane dove esiste l'acqua di sorgente, che è ancora carica di minerale naturale della montagna che ha filtrato attraverso rocce calcare, sabbia, terriccio, bere l'acqua direttamente dalla sorgente. Vi dà una carica, un consiglio nel consiglio, diciamo così. Se andate a fare una passeggiata in montagna, vi fate consigliare dalle persone del luogo dove poter attingere a una, a una sorgente, a una fontana, prelevate 5 litri di acqua o una bottiglia di acqua. Andate a casa, prendete una parte, un bicchiere, la inserite nella bottiglia e mettete l'acqua naturale che voi acquistate. Cosa succede? Le molecole energetiche di questa acqua, l'energia quantistica dell'acqua di sorgente della montagna, va a riattivare dei processi naturali dell'acqua perché l'acqua riesce a memorizzare le informazioni. Questa è un'altra un storia che vi voglio raccontare in un altro video. Se vi iscrivete al mio canale YouTube e attivate la campanella, potrebbe essere che nei prossimi giorni vi faccio anche un video a tema, oppure se vi scrivete qua sotto nei commenti che vi può interessare questa informazione, non fate nient'altro che scrivere eh, informazione dell'acqua o fare il vostro commento, che io ne prendo spunto e vi creo il video a tema, come sempre. Andiamo avanti al quarto punto. Una cosa che faceva mia nonna era di fare dei decotti. Prendere le verdure di stagione, quindi quando avete fatto il classico un minestrone, voi potete attingere quest'acqua, metterla in una caraffa farla raffreddare e berla. Consigliato prendere le cicorie, le pietole verdure un po' sull'amarognolo no? che aiutano a depurare l'intestino e anche questo sicuramente vi farò un video a tema perché ho iniziato a prendere l'idea di informarvi e nei prossimi giorni sarà pronto il mio vlog sul mio sito ci saranno le varie informazioni messe giù come una rubrica. Il quinto punto sarebbe opportuno iniziare a ridurre Cibi contenenti di grassi. D'inverno si ha l'abitudine di mangiare molto più pesante, cioè, siccome c'è poca luce, non si ha la voglia di andare fuori, quindi si rimane più a lungo a tavola. Adesso che inizia la primavera, o adesso che è iniziata la primavera, è opportuno iniziare ad alleggerire gli alimenti. Quindi il consiglio che vi do è ridurre leggermente le carni rosse, tutti i derivanti di latte, i latticini e soprattutto ridurre la quantità di insaccati. Sesto punto, il consiglio che mi è stato dato dal mio medico curante quando abitavo in Italia, era che quando nella primavera ci sono questi momenti di cali energetici, momenti di stanchezza, aiutare il proprio corpo con dell'integratore alimentare. Vedi il, il magnesio o tutte quelle vitamine del gruppo B rivolgete il vostro medico o alla, alla borsteria, alla vostra farmacia di, di, di fiducia che sono in grado di darvi consigli inerenti. Quello che vi posso consigliare sono i prodotti che io utilizzo dell'integratore alimentare a base naturale di Taringana che sono anche un promotore, quindi vi lascio anche qua il link in descrizione. Potete andare a osservare o acquistare direttamente i prodotti che sono più interessanti per voi altri. Ci vediamo al prossimo video perché ci saranno una serie di video vi chiedo di iscrivervi ai miei canali social, seguire le mie storie. Se siete sul mio canale YouTube, attivate la campanella per ricevere la notifica quando io pubblico il prossimo video. Ok, quindi vediamo alla prossima.